Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo qui con uh, il, un caro collega ed amico, l'avvocato penalista Alfredo Ligori. Oggi si parla tanto di, di lotta e di, di guerra, vera e propria all'evasione fiscale, per cui abbiamo pensato noi, i tax planning, di intervistare chi eh, diciamo, con il penale ha a che fare tutti i giorni e con l'evasione fiscale ha a che fare tutti i giorni. L'avvocato Alfredo Uh, Alfredo Liguori uh, collabora con, con noi da anni, con, con me in particolar modo su, su numerosi clienti, quindi insomma ne abbiamo viste parecchie, però piuttosto che espormi io evidentemente in prima persona ho preferito intervistare lui perché sicuramente ha una cognizione, un'interpretazione, un un'applicazione un della, della materia che non, evidentemente è, um, è molto più approfondita e la mia, insomma ne ha viste molto... Molte più di quanto ne abbia potuto vedere io. Ok, allora Alfredo buongiorno, grazie mille per la, per la tua disponibilità, gentilissimo. Buongiorno a te Luca, grazie buongiorno. a te per l'intervista, insomma per l'occasione. No, è un piacere soltanto mio e sicuramente anche de, de, de della nostra audience che sarà contentissima di capirne un po' di più del de, de, de, de, de tema penale. Noi parliamo tanto di tributario e di pianificazione fiscale internazionale, molte volte eh, si tende a sottovalutare invece la pericolosità eh, di determinati reati, soprattutto quelli legati all'evasione fiscale con cui io mi trovo a avere a che fare obiettivamente tutti i giovani, cioè nel senso mi trovo molto spesso clienti che o richieste da parte di potenziali clienti che si trovano diciamo, con la bomba in mano e non sanno che pesci prendere eh, quindi diciamo, sono, sono anche situazioni piuttosto delicate che come dire, anche in questo campo la prevenzione, come ci darei anche tu, è uh, importantissima. Ma non sempre diciamo, il, il, il contribuente si rende conto di quello che sta facendo quando lo sta facendo, quindi non c'è sempre una colpa come dia, come dia, da parte del, del cliente. Molte volte si tratta di ingenuità, però sono ingenuità che possono, che possono costare caro. Infatti, io uh, mi trovo diciamo, a valutare numerosi casi anche di evasione di IVA, eccetera, eccetera, e quindi poi si spiegano le conseguenze al contribuente contribuente che come dire cade dal pero mi dice sì ma io non lo sapevo, Ok, quindi siamo qui per fare un po' di prevenzione per spiegare anche un attimino ai nostri ascoltatori ehm, come reagire in caso di, di accertamento, infatti eh, ti, eh, non so se anzi mi fa piacere se vuoi spendere due parole sul tuo profilo, sì, con sì. introdurre la, la tua professione esattamente quello che fai, così ci facciamo piacere. Sì. Sì. Allora, ehm, io sono un avvocato penalista, eh, opero diciamo, principalmente in Italia, a Napoli, ma eh, spesso mi sono trovato anche in casi di rogatoria internazionale in Spagna. Eh, sostanzialmente, eh, mi occupo chiaramente di. Eh, Difendere clienti eh, sia privati che persone giuridiche in ambito penale a 360 gradi. Chiaramente eh, il mio nucleo e la mia specializzazione è comunque nella materia imprenditoriale e fiscale, poiché so, ho avuto nel corso degli anni una vera e propria eh, richiesta eh, sotto questo profilo e quindi mi sono potuto, tra virgolette, allenare. Eh, nel difendere sostanzialmente clienti che avessero questo tipo di problematiche. Eh, diciamo che la, eh, la cosa principale che eh, accade spesso eh, nel, nei casi che mi trovo a trattare è che come dicevi giustamente tu, il cliente molte volte si ritrova con la cosiddetta bomba in mano, quindi con l'avviso di garanzia o con eh, diciamo una notifica da parte dell'autorità giudiziaria eh, di cui eh, apparentemente per negligenza o per cattivi consigli non, non, non, non si aspettava, non era a conoscenza. Io eh, eh, poi chiaramente mh, riporto a te perché sicuramente mi potrai fare delle domande più specifiche, però come regola generale eh, si parte tutto da come io dico sempre ai miei clienti come si gestisce la propria attività il come si gestisce la propria attività passa per due principi eh, il primo principio chiaramente è una delega ma non totalitaria a professionisti perché avere un occhio sulla propria attività è sempre importante il secondo principio che io eh, su successivamente o preventivamente eh, eh, do ai miei clienti è quello di affidarsi a professionisti competenti perché i professionisti competenti sono quelli che poi possono fare la differenza eh, nello svilupparsi di problematiche che ogni attività societaria ha nel corso della sua naturale esistenza. Chiaro, chiaro, eh, ti ringrazio per, diciamo, per questa introduzione. Allora, la prima domanda che volevo porti oggi è questa. Che cosa succede in caso di accertamento dal punto di vista sì, penale? Sì. Cioè, quindi che cosa, sì, sì. Eh, che cosa può succedere alla... Al contribuente che non si aspetta no? evidentemente eh, gli, come, allora, qualche, come proprio materialmente concretamente uno che cosa okay. deve aspettarsi beh i, i casi sono diversi a seconda della tipologia del reato che eh, la procura insomma in questo caso accetta perché ricordiamoci sempre che nel penale non c'è un interlocutore privato, il nostro interlocutore è lo Stato, eh, attraverso praticamente la tutela dei suoi diritti che vengono esternati con il pubblico ministero, che è un magistrato che in qualche modo formula l'azione penale. Quindi la prima cosa è capi cioè, che può accadere è quella di avere una notifica eh, di un avviso. Però, eh, dico però perché mi è capitato spesso, non è sempre così, perché a seconda della tipologia del reato... E nei reati tributari accade spesso, ora se passerà questo decreto ancora di più, solitamente la Procura eh, ha un potere di iniziativa già dalla fase delle indagini attraverso il quale eh, con tutta una serie di attività che possono poi sfociare in un sequestro, eh, in un accertamento a sorpresa, eh, insomma, e quindi in una serie di attività che sono precedenti alla eh, vera e propria notifica eh, dell'avviso eh, cosiddetto di conclusione delle immagini, eh, può mettere in atto una serie di attività che bloccano l'imprenditore e lo danneggiano, perché immaginiamo un'attività sia Uh, improvvisamente arriva la guardia di finanza, uh, sequestra e chiude l'attività, possiamo immaginare quello che sostanzialmente può accadere uh, sia rispetto proprio al danno economico che subisce l'imprenditore, ma anche rispetto a tutti i lavoratori che improvvisamente si trovano a, a dover fare i conti con l'assenza del lavoro cioè, perché i sì. poteri di iniziativa sono in fase di indagine quindi l'accertamento probatorio non c'è ancora, ci sono sicuramente una serie di caratteristiche, indizi che portano a ritenere che quel soggetto abbia violato la legge, ma non c'è ancora un accertamento vero che quindi eh, prova la responsabilità. Nonostante ciò il nostro codice prevede questa possibilità e quindi questa possibilità che è completamente nelle mani del Pubblico Ministero può in qualche modo danneggiare pesantemente l'attività dell'imprenditore che viene colpito. Quindi, ehm, regola principale, se succede che si ha un accertamento da parte dell'autorità, chiamare un difensore, questa è la prima cosa Però, che io... Però, quindi mi stai dicendo sì. che se diciamo, su, come dice, dal libero arbitrio del pubblico ministero possono decidere di bloccare un'attività economica sì, sì. praticamente in pieno, anche se eh, sulla base di presunzioni, cioè anche se c'è un fumus sì, in realtà quindi non c'è sì, neanche sì, insomma, è in fase sì, sì. dopodiché si procede alla raccolta delle prove, quindi se è del caso, eccetera, eccetera. Però nel frattempo mi hanno bloccato l'attività. Quindi, sì. io mi trovo con i dipendenti sì, che non li posso pagare, o comunque non li posso far lavorare quindi, come imprenditore comunque un danno economico. Evidentemente se ho un'attività produttiva è tutto bloccato ma è eh, ovviamente anche un'attività di servizi mi ritrovo con gli uffici chiusi in sostanza sì sostanzialmente esistono poi varie eh, diciamo funzioni cioè nel senso che l'attività può essere chiusa parzialmente può essere chiusa totalmente può essere sequestrata ci può essere addirittura l'estensione del sequestro anche ai conti correnti insomma dipende un attimino eh, da quella che è è l'ipotesi che il pubblico ministero ha prefigurato rispetto agli elementi che segretamente ha già raccolto, perché tutto parte da una notizia di reato, chiaramente. Chiaro, questo però diciamo è il caso estremo ci potrebbe anche essere invece un caso in cui viene notificato un avviso semplicemente di conclusione delle indagini per il quale il soggetto si trova poi a dover scoprire, ad effettuare la cosiddetta discovery degli elementi già raccolti a suo carico e quindi poi difendersi quindi nella, diciamo i profili possono variare cioè c'è sì, una forbice sì, piuttosto sì, ampia di, di approcci sì, diciamo, ma dipende nella... dalla gravità per... la gravità del, del reato anche immagino dalla cifra sì, in questione no? certo, certo di, 2000 poi... po di un milione di euro sì, di evasione cambia sì, anche sì. l'approccio del pubblico ministero evidentemente sì, ma sì, nella sì, tua sì. esperienza così, una nota di colore hai mai notato una, come dire, un approccio clemente dai parti dei pubblici ministeri o di solito si parte in quinta senza abitare? allora guarda la mh, differenza come io dico sempre la fa l'uomo come, come tutte le cose perché chiaramente eh, eh, nella mia esperienza eh, ho notato che ci sono eh, magistrati che hanno un senso pratico eh, e quindi eh, capiscono che eh, seppur è stata commessa un'illegalità, un eh, bloccare un'attività imprenditoriale comporta inequivocabilmente dei danni e quindi ci vanno giù eh, meno pesantemente cercando di trovare un giusto equilibrio tra l'attività e eh, diciamo, l'intervento della legalità. Eh, ci sono poi una serie di magistrati, eh, chiaramente un po' più astratti, come li chiamo io, che invece intervengono a gamba tesa, eh, non hanno eh, nessun tipo di interesse sugli effetti del loro intervento, o comunque ce l'hanno in minima parte, e a quel punto inizia la, il problema vero, perché eh, il... Eh, Sicuramente partiamo da un presupposto, in un sistema come quello italiano eh, è impensabile di poter eh, raggirare la macchina legale, cioè, la macchina legale italiana è lenta ma è inesorabile, cioè, nel senso comunque riesce ad arrivare all'obiettivo. Il problema che succede spesso dalla mia esperienza è che proprio per un ritardo o proprio per una lentezza della macchina stessa, Molto spesso nella prima formulazione, che poi è quella che danneggia maggiormente l'imprenditore o la società, il pubblico ministero allarga la forbice e quindi butta dentro una serie di reati, anche satellite, che poi in realtà lungo il percorso del, diciamo, del dibattimento o comunque della causa vengono meno, ma che nell'immediato hanno creato un danno maggiore. intanto io te li, metto, te li metto lì, poi dopo si va a vedere come si... Tanto io il capo d'accusa te lo formulo, no? poi dopo alla fine andiamo a vedere se, se riusciamo a smarcarlo. Ma io nel frattempo, per non saperne leggere e scrivere, metto carico, carico tutto no? e poi dopo. Esattamente. Si e lì chiaramente la differenza la fa l'avvocato. Evidentemente, quando La differenza la fa l'avvocato, la ma non solo, la fa anche il consulente finanziario, la fa il commercialista, perché lì poi si lavora in squadra. Chiaramente l'avvocato. Per quello che riguarda il processo e le sue regole, però, se l'avvocato non è messo in condizione di conoscere la vita di una società certo. eh, non può agire nel migliore dei modi nell'interesse di un cliente, quindi è sempre un lavoro, diciamo, di squadra. Eh, e dal tuo punto di vista, quindi mh, secondo te, come deve reagire eh, un imprenditore piuttosto che un contribuente, nella misura in cui è eh, allora, la prima cosa da fare, secondo te? Allora, la prima cosa da fare è mantenere la calma, io lo dico. Che non è facilissimo sestire, sestire, <ride> no, no. È, è molto difficile perché chiaramente gli interessi, soprattutto se le società hanno dei numeri importanti, sono alti. Però mh, bisogna pensare, bisogna fare uno switch mentale eh, sul mondo questa è la situazione anche se io eh, faccio il pazzo non la posso cambiare nell'immediato, quindi mantenere la calma e capire cosa sta accadendo è la, è la prima regola, Te lo dico perché spesso non accade questo, cioè, il cliente va in panico, non sa cosa no, fare, commette errori su errori, certo aggrava la situazione ma ci sono esatto. anche tutti i casi di cronaca insomma sull'argomento, sì, sì, sì, assolutamente Abbiamo, sì. ma vabbè. soprattutto ma soprattutto può in quel momento dire cose o fare cose che sono poi controproducenti. Quindi eh, bisogna un attimino cercare di mantenere questo... Di contare Se fino bello, a 10. Sì, anche 11. <ride> Dopodiché eh, sicuramente rivolgersi ad un professionista, eh, perché il professionista può intervenire nell'immediatezza e ci sono delle cose che si possono fare subito per eh, diciamo, riportare la situazione in equilibrio o comunque dare una versione alternativa di quelle che sono poi le risultanze investigative. Dopodiché eh, va affrontato un passo alla volta, quindi va eh, diciamo, strutturata una difesa tecnica sulla base della documentazione, sulla base del fatto storico e sulla base di quella che è l'esperienza che l'imprenditore o la società ha posto in essere fino a quel momento. Eh, diciamo certo. che nella, nella varietà delle cose che possono accadere può accadere anche che ci sia stata una mala gestione per carità quindi a quel punto eh, lì dove si può rimediare si rimedia eh, lì dove non si può rimediare eh, si cerca di attenuare quelle che sono le conseguenze certo, si applica la legge insomma vediamo se c'è qualche attenuante ma ehm, come nella tua esperienza gli errori più comuni di, di reazione no? parlavamo della eh, difficoltà di reazione quindi come dire, sì, quello sì. che non ci suggeriremo non suggeriremo mai ai nostri clienti, che cancellare l'hard disk piuttosto che... Allora, no. eh, l'errore più comune te lo riassumo in un paio, va. Diciamo, io posso catalogare sulla mia esperienza in due errori. Il primo è quello di voler trovare il, il coniglio dal cappello, dal cilindro, cioè nel momento in cui c'è un accertamento qualcosa è accaduto, quindi non si può eh, rocambolescamente... E cercare di rimediare nell'immediatezza dando informazione alla, alla polizia, dando informazione alla Guardia di Finanza, millantando di non saperne nulla, perché questo da un punto di vista legale non ha nessun valore. Quindi diciamo l'errore più comune è il panico, come ti ho detto. Il secondo errore è quello di voler rimediare in maniera artigianale. Immaginiamo l'imprenditore che sa di aver sbagliato e invece di porre in essere una una strategia intelligente prende e vuole cestinare i documenti che potrebbero comprometterlo o vuole praticamente cancellare le tracce dell'ipotetico reato insomma eh, eh, entrambi i rimedi benché molto comuni sono sbagliati perché eh, nel momento in cui c'è l'accertamento il rimedio è solamente tecnico eh, il rimedio eh, artigianale il, il rimedio io perché può sfociare sì. da semplici a fraudolenti di connessione ok abbiamo c'è stato un attimo un, un calo di, di connessione allora quindi tendenzialmente gli errori come, e quindi tendenzialmente i consigli sono di non farsi prendere dal panico e soprattutto no. non mettere mano a niente cioè quindi, non, non alzate il telefono se non per chiamare il vostro avvocato e non mettete mani nel computer né pensate di come dire, nascondere documenti o robe del genere, perché finite soltanto per aggravare la situazione. Quindi evitare la situazione artigianali. Quindi la cosa da fare immediatamente, evidentemente, è quella di chiamare con il professionista. Poi sarà l'avvocato a concertare, come dicevi, giustamente tu, in team con chi conosce, magari a seconda della tipologia di reato commesso, no? Evidentemente, quindi certo. il commercialista, piuttosto che il consulente finanziario, cercare di ricostruire la vicenda, di capire se poi davvero le, come dire, le accuse sono fondate oppure no, ci sono quelli, anche i pubblici ministeri non è che hanno la sfera di cristallo basano le loro indagini su uh, indizi che però possono essere anche possono anche come dire, portare a, a un nulla di fatto quindi e alcune volte che assolutamente. Che è assolutamente così quindi la differenza evidentemente la è il sangue freddo e poi il vostro professionista per, per forza di cose eh, il caso, quindi il caso peggiore che mi, che mi, mi stavi dicendo che, poteva, che può succedere è che ti blocchi in un'attività, ma in, questa, in sì. questa attività, come dire, ispettiva è un'attività, come, una, uh, come dire, credo che anche da un punto di vista personale sia piuttosto pesante, cioè tu ti vedi arrivare sì. praticamente uh, questi uomini. Uh, delle forze armate, praticamente, sì, in eh? orari improbabili, considera che loro, se fanno questi sequestri, sono sequestri, sono tutti atti a sorpresa, quindi sostanzialmente arrivano in orari improbabili, eh, entrano, mettono sotto sopra perché I lo vogliono fare, sì, Iniziano a bloccare proprio l'attività sotto tutti i profili e, eh, e poi eh, fanno un verbale che notificano al pubblico al ministero nel quale fanno un resoconto di quelle che sono, diciamo, eh, che è la delega di indagine. Quindi se trovano qualcosa lo prendono subito, lo portano come elemento di prova. Se non trovano niente comunque possono tenere la società sotto stato di osservazione. Quindi eh, insomma certo. è, un è un momento molto particolare quello in cui si eh, verifica un atto di questo tipo, eh, cosa diversa e invece se viene notificato semplicemente un 415 bis tec tecnicamente l'avviso di conclusione delle indagini perché a quel punto non c'è stata una vera e propria azione eh, nei confronti della società ma casomai nei confronti del soggetto che è titolare che ha fatto qualche cosa insomma, che non doveva fare però lì eh, si va ad agire eh, proprio su questioni documentali. Che non bloccano l'attività sì. in sé. Quindi c'è una differenza. Momento, il momento di ingresso, uh, di sequestro, è sempre mh, mh, psicologicamente tragico. Sì. Sono, ovviamente sì. anche per forza di cose, perché poi ci sono anche casi evidentemente piuttosto uh, di reati importanti. Quindi, evidentemente, non è che possono mettersi guanti no? per entrare. E, e cercare. Però, evidentemente, poi in questa azione. Uh, l'intervento ci va di mezzo anche chi poi magari non, uh, il reato non l'ha commesso evidentemente non è un mafioso non ha commesso reati però diciamo non ci sono due pesi, due misure no? evidentemente l'intervento sì. è, è sempre distruttivo anche da un punto di vista l'intervento è... si sì, è totale eh, l'intervento e comunque ingloba eh, la società nel suo insieme, quindi non è che c'è una distinzione iniziale su chi ha fatto e chi non ha fatto, chiaramente c'è da un punto di vista personale, perché io sono un operaio di un'attività, eh, a meno che non mi sono fatto coautore di alcune attività illecite, non, non sarò indagato nel procedimento, però già se ho un ruolo amministrativo è più probabile, insomma, yeah, quindi di yeah, eh, eh, gruppo… Evidentemente anziché l'uso amministrativo, cioè dal, diciamo, dal firmatario della dichiarazione all'amministratore della società, quindi è piuttosto ricorrente. Bene, ehm, non vorrei andare troppo lungo e infatti secondo me ehm, è arrivato il momento di parlare della lotta all'evasione eh, a cui assistiamo oggi. Lo diciamo, lo stiamo registrando oggi eh, 6 novembre 2011, quindi in realtà siamo in attesa ancora di un layout definitivo, però oggi. Come dire, quest'ultimo quest governo attualmente in carica si parla tanto di lotta all'evasione, no? poi lo si fa per motivi sì. eccetera, eccetera. In questo momento ci interessa meno. Eh, quello che ci interessa davvero è, davvero è capire quali saranno gli effetti eh, di questo intervento, se passerà, se diventerà legge evidentemente al 100%. Perché mi sembra di capire che eh, siamo di nuovo con i forconi in mezzo alla strada e gridiamo morte all'evasore, morte all'evasore. Certo. Quindi cerchiamo di capire un attimo con l'aiuto di chi eh, ci mette le mani tutti i giorni quali possono essere le conseguenze. Si parla di inasprimento delle pene, se non sbaglio. Sì, allora, beh, vedi, la, mh, la lotta all'evasione è antica quanto l'Italia, perché sostanzialmente devi considerare che già eh, ai tempi di Tangentopoli eh, quel sistema che è stato sgretolato ne ha semplicemente costituito uno più difficile da trovare. Quindi da questo punto di vista... C'è una sorta di ehm, inasprimento di tutte le sanzioni per alcune tipologie di reato, pensiamo alla dichiarazione infedele, addirittura c'è un inasprimento tale che si introduce l'udienza preliminare perché la soglia arriva fino a 5 anni, anzi superiore ai 5 anni perché se non ricordo male la nuova previsione normativa parla di eh, sostanzialmente no, 2-5 anni, mentre prima era 1-3 anni. Eh, questa, questa cosa infedele, lo, lo ricordiamo, perdone se ti interrompo lo spieghiamo, anche che non tutti sono chiaramente dentro sì, la materia sì. dichiarazione infedele è quando tendenzialmente l'ammontare che dichiara in dichiarazione non corrisponde esatto. a quello reale non corrisponde a quello, esattamente molto semplicisticamente questo quindi sostanzialmente eh, questa eh, riforma di questo decreto, eh, legge insomma, che è stato eh, diciamo, da poco eh, attuato, anche se non è ancora convertito, eh, sostanzialmente porta proprio come dicevi tu un inasprimento delle pene, quindi una maggiore eh, lotta alla, alla sanzione, quindi una maggiore propensione eh, alla sanzione una lotta all'evasione, scusami, e di conseguenza abbassa anche per alcune tipologie di reato le soglie quelle che sono praticamente eh, il discrimine fra una condotta illecita e una condotta penalmente rilevante. Eh, facendo due, eh, diciamo, questi due aggiusti, la norma chiaramente restringe moltissimo il campo d'azione e di conseguenza diventa un vero e proprio problema perché le soglie sono proprio basse, quindi si parla di 100.000 euro. Eh, 100.000 100 euro di imposta vasa è veramente un attimo, pensa a qualsiasi impresa commerciale che fattura esatto. da mezzo milione di euro in su e quindi con margini anche bassi quindi veramente esatto. è un attimo a raggiungere questi soglie ormai siamo e, scesi da 150 milioni che già erano bassi 100 mila come dire siamo tutti indagati eh, sì addirittura sempre per la dichiarazione fedele per le grosse società eh, c'è l'abbassamento da 3 milioni a 2 milioni quindi c'è un milione attenzione sono, eh, sono soldi quindi che, insomma eh, voglio dire c'è stata proprio una una vera e propria eh, spinta a cercare di eh, arginare questa emorragia che in Italia è molto presente da un punto di vista proprio storico. Però, eh, di contro qual è il problema? È che in realtà queste modifiche non solo eh, comportano eh, un restringimento da questo punto di, di vista dell'azione, ma se poi si incappa in, uno di in una di queste fattispecie, disciplinate insomma dal decreto legge, che erano già disciplinate come reati tributari, c'è anche un altro problema, che l'alzamento delle soglie di punibilità, quindi portare a un reato a 5 anni, comporta non solo l'introduzione dell'udienza preliminare, che è un'udienza filtro prima del dibattimento, che quindi aggrava anche da un punto di vista dell'imprenditore le spese giudiziali, perché c'è uno Stato in più. Ma non solo, c'è anche poi una, una serie di eh, interventi che sono quasi ormai equiparati ai, ai reati di mafia, come le misure cautelari. Cioè A questo punto, alzando le soglie di reati, via libera agli arresti domiciliari, alla custodia cautelare in carcere, che prima erano previste solo per nella materia tributaria per il superamento di soglie veramente alte e quindi yeah. eh, si interveniva lì quando c'era un problema proprio evidente, invece qui ora il limite è piccolo e quindi di conseguenza l'imprenditore è messo sotto l'occhio del ciclone se scantona c'è un problema serio che è anche quello della libertà personale per alcuni per alcune di queste fatti specie, quindi sostanzialmente c'è una uh, tendenza a voler arginare il problema in maniera preventiva, cioè quindi a indurre il soggetto proprio a non cimentarsi in azioni rocambolesche, eh, perché eh, yeah. diciamo c'è poi, poi una tenaglia che lo tiene frenato. Però attenzione, eh, dico solo questo e chiudo: no, eh, no, non, sempre è colpa, non sempre è colpa dell'imprenditore. Perciò io dico uh, rivolgersi a professionisti. Perché Perché se eh, c'è diciamo, un'attività che è florida e che vaccina, quindi eh, entrate, eh, bisogna gestirle bene. Perché se eh, si pensa di poter in un sistema come quello italiano eh, avere tutto e non pagare nulla, si è su una strada sbagliata. Quindi eh, le persone devono essere indirizzate da chi poi sa fare il suo lavoro. E anche dal mio punto di vista avere un consulente nella materia penale sotto questi reati per un'attività che insomma, frutta eh, all'anno eh, soldi è una mossa intelligente, perché eh. queste tipologie di reato possono essere in qualche modo evitate con degli accorgimenti ovviamente legali, cioè nel senso con degli, atteggiamenti, degli accorgimenti che vanno in qualche modo ad arginare problematiche che sono ormai comuni nella gestione di un'attività. Certo, soprattutto mi sembra di capire alla luce di questa nuova caccia alle streghe che praticamente rischia, sì. cioè dobbiamo aspettarci a questo punto un uh, moltiplicarsi di, di casi di restrizione di libertà personale evidentemente. Sì, assolutamente sì, Assolutamente sì, e non solo. Eh, è stata introdotta sempre dal decreto eh, legge la confisca per sproporzione eh, che è introdotta proprio dall'articolo 12 ter della, del decreto che mentre prima c'era solo la confisca obbligatoria cioè quindi la confisca veniva effettuata laddove secondo la visione normativa c'era quindi un'obbligatorietà di confisca quindi evidentemente un giudizio già di colpevolezza pieno eh, successivo al sequestro in questo caso invece eh, la confisca obbligatoria riguardava solamente i beni societari in questo caso invece la confisca si estende anche ai conti correnti ai beni personali fatta, si passa proprio senza eh, pietà sì, mh, si supera il confisca sì, sì, sì, sì, della sì, persona sì, giuridica sì. e si sfocia in quello della persona fisica eh, si problemi. arriva praticamente ad equiparare i reati tributari quasi ai reati di mafia cioè, per farti capire a che punto siamo arrivati addirittura per gli enti c'è una sanzione che viene chiamata parapenale nei quali questo decreto la introduce nei quali gli enti che sono corresponsabili di attività illegali da un punto di vista tributario possono subire una sanzione fino a 500 quote, quindi attenzione insomma, c'è è una bella riforma da un punto di vista però sanzionatorio insomma che vuole restringere tantissimo il campo d'azione e quindi è una vera e propria lotta all'evasione, fatta però come giustamente dicevi tu, sulla base di eh, prevenire un problema che è, è molto presente sì, con sì, dei stringimenti abbastanza azzardati, perché ricordiamoci sì. sempre che una nazione si muove sull'impresa, cioè se tu l'impresa non gli dai non gli sì, non sì, sì, un minimo ma... di gioco... È, è, ma, al di là della nostra impostazione liberale c'è da dire che chiaramente questa è un'opinione del tutto personale... Non è, sì. non è modo, o comunque non è l'unico modo, di uh, intervenire sull'evasione fiscale l'inasprimento delle pene. Diciamo che storicamente non ha dato mai frutti. però vediamo un attimo sì. se questa è l'impostazione che si vuole dare, sì. No, sì. vedremo sì. quali saranno, gestiremo a questo punto le conseguenze. Tanto il prossimo governo le ricambierà probabilmente. Comunque, quello che, quello che tendenzialmente è successo è un inasprimento delle pene. Quindi sono aumentati gli sì. anni di carcere che praticamente vi danno. Per, per tutte, tutte le i tipologie reali, sono dichiarazioni fedele, anni, dichiarazione false fatture, eh, dichiarazione fedele, dichiarazione fraudolente, emissioni di fatture false, occultamento dei libri contabili, documenti contabili, omesso versamento delle soglie IVA o ritenute, eccetera, eccetera. Tutte inasprite, e su alcune, cioè no, su alcune, su tutte quelle ipotesi in cui era prevista una soglia minima, la soglia è si abbassa o della metà o di un terzo, quindi attenzione. Sì, la dichiarazione infedele passa da 150 a 100, la dichiarazione... A 100. Un... Poi rimane la dichiarazione a 50. Fedele, sì, La eh, IVA rimane a 50.000. Mm. Eh, già di Cioè, più basta sì. le 50, significava praticamente dare delle sì. anche alla maticeria sotto casa a un certo punto. Perché... Assolutamente sì, però per esempio per l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture false... La soglia di un anno si alza tantissimo la soglia di reclusione perché va da 4 a 8 anni, mentre prima era da un anno e 6 mesi. È eh, esatto, rimane, però l'ipotesi attenuata sotto i 10.000 euro in cui eh, rimane a un anno e sei mesi, ad esempio, fino a sei anni. Però attenzione, eh, su, ricordiamo una cosa importante perché, sennò no, l'utenza che ci ascolta potrebbe non comprendere nel processo penale. Tutti i reati che sono sotto i 4 anni eh, in pratica in sostanza non ehm, si vede applicata una misura cautelare e non c'è diciamo, il profilarsi qualora ci sia una condanna del carcere. Quando il reato supera i 4 anni per legge si può applicare una misura cautelare e c'è la possibilità di sfruttare il residuo pena in carcere o agli arresti domiciliari. Quindi è, è su questo aspetto che in realtà in maniera... Eh, sanzionatoria preventiva il legislatore ha voluto dare una sferzata a questo tipo di condotte, Cioè nel senso che al di là delle soglie che voglio dire eh, si abbassano di 50, 100 mila euro o per le società più grandi come ho detto prima di un milione di euro eh, però quello che si aumenta in maniera abbastanza evidente è eh, proprio la sanzione, quindi c'è il rischio di applicare eh, secondo diciamo quelli che sono i profili normativi eh, le cosiddette misure cautelari. Chiaro, quindi, chiarissimo. Chiarissimo, quindi, facciamo... quindi non solo il blocco della società, ma anche di chi opera, cioè quindi del titolare, quindi c'è un doppio profilo. Quindi, cioè, raddoppia anche il, il, il, il pericolo, nella, diventa veramente complicato poi reagire ad una cosa, sì, anche uscirne puliti, sì, sì. è cioè, veramente complicato. Sì. È complicato perché qualora scatta la misura vuol dire che qualcosa c'è, quindi Ho comunque eh, diventa quasi come gestire un reato di associazione, voglio dire con le dovute differenze, chiaro, chiaro. però eh, l'approccio è identico, chiaramente. Va bene Alfredo, allora io non mi fermerei qui per oggi, nonostante sì, potremmo sì. andare avanti per ore perché il tema obiettivamente interessantissimo è eh, i reati di evasione Evidentemente sono anche piuttosto comuni, non considerato, sì, e qualcuno ce n'è capitato, cioè, a me meno, eh, sì, a sì. tutti i giorni, quindi Più o meno sì. lasciamoci così, intanto ti ringrazio che sei stato gentilissimo, esaustivo, spero sì, sì, insomma sì. che mh, di essere che, diciamo, insieme, siamo riusciti a far passare un po' di messaggio anche in maniera semplice, e uh, sì, sì. dare un indizio di quello che sta accadendo oggi in Italia sono sicuro che ci rivedremo ancora per, uh, per delle future diciamo, conversazioni tra l'altro piacevolissime okay? quindi ti ringrazio davvero tantissimo salutiamo gli ascoltatori e noi ci rivediamo nella, nel prossimo video grazie a te